IMT Napoli apre i battenti, si alza il sipario, si accendono le luci dopo un anno di sosta forzata dovuta alla grave pandemia che ha colpito. Tutto il globo finalmente il turismo riprende, la gente comincia a girare, qualcosa si muove, seguite il servizio. In compagnia di Gianluigi, Gianluigi Teatro, trekking è una cosa molto bella, molto nuova, ma soprattutto un, una doppia funzione anche culturale oltre che salutare. Assolutamente, l'idea è bella ma non abbiamo fatto altro che mettere insieme due forze, due amori due passioni per creare un connubio perfetto il trekking e il teatro praticamente le persone che si rivolgeranno al nostro contest, al nostro mood passeggeranno tra borghi, borghi anche a volte sconosciuti quindi a mo' di esplorazione perché trekking significa anche esplorare e poi potranno esplorare le loro emozioni attraverso uno spettacolo finale e appunto la passeggiata finisce con uno spettacolo che si terrà in una dimora storica o anche un anfiteatro sia esso naturale o anche storico finirà la giornata appunto con uno spettacolo, quindi mettiamo insieme questi due amori, due segmenti, due sezioni che si incrociano, si intersecano e creano il Teatro Trekking Festival.